Dedicata a Patrizia. Sì, questa va dedicata a Patrizia de Cesena. Eh, lei era una Cristina ma ne abita a Cesena. Caffè degli specchi è una vecchia canzone di Bai Guerra che noi oggi riproponiamo con nuovi suoni, logicamente, non quelli del 1988. Dedicata a Patrizia, caffè degli specchi. <susurra> Il male così, il male è pieno di illusioni. Che senso di libertà, di tristezza e perdono. Se non posso tornare, non mi posso trovare se non vivo il mio cuore. O oh, quante in scritte di notte, nessuno lo sa. Posso stare tranquillo? ho cambiato di rispetto, grazie. Posso stare tranquillo di sempre la nostra pubblicità Ci vedremo da mente. con più fede di rispetto. E tutti dove si in piazza, grazie per il e Ed è nuovo davanti.